lo piazzo qua eh, come ci stiamo tutti e quattro? No no, no no io qua ok dai. ah è così? com'è raga? dobbiamo guardare tutti di là allora? Sì, e il discorso principale di questo video sarà la crescita su youtube abbiamo diversi canali no comunque quello che dicevo io è ah, che va. ho avuto un piano uh, strategico non funzionale per, a livello marketing anche se io faccio marketing per youtube per youtube sto uh -huh. parlando della piattaforma youtube perché? Perché la base del marketing, è che quando vuoi iniziare un business, vuoi creare il tuo brand devi decidere quale sia il tuo target, ok? Io avevo pensato inizialmente al target degli sperimentatori, quindi quelli che hanno in mente idee di business, idee imprenditoriali, che vogliono fare varie cose Come noi allora. Esatto, e documentare quello che io faccio nella mia vita personale durante, durante l'anno, esatto. Cosa, Però è stato ecco, percorso. cosa è andato storto, che nei primi sei mesi ho parlato unicamente di Amazon FBA, un business online che sto portando avanti e dopodiché ho cominciato a spaziare con altri argomenti appunto startup, marketing e così via Ci sei trovato... e quindi non ho seguito un percorso lineare e nel momento in cui ho staccato diciamo il singolo argomento ho visto proprio una decrescita del canale io invece ho notato un'altra cosa anche io sono entrato con una nicchia e poi ho cercato di inserire anche altre nicchie l'ho sempre fatto bene o male negli, in tutti i video di inserire sempre i vari argomenti che poi mi interessano il discorso è che quando inserisci una nicchia nuova col video bocciato okay. poche visual, poca esatto. engagement e bla bla bla però una volta che tu hai inserito quella nicchia e la continui a portare prima o poi le persone interessate a quella okay. nicchia, oltre alla tua nicchia che è già inserita e certo. già è piazzata sul, su YouTube, piano piano ti prenderei anche le altre nicchie. Okay. Però devi perseverare, non puoi, poi... non puoi valutare in un solo video. ok sempre... Io ormai sono tre mesi, penso che ho seguito questo... Sto sperimentando molte cose su YouTube. e Adesso sto cercando di capire come portarlo avanti. Invece. Ma cosa fai? Analizzi più che altro le visual che fanno? Sì, a livello di scritte. visual proprio sono crollate. Okay. Ma perché questo? Mi interessato da quell'altro. Fermi un attimo, poi c'è anche. Scusa, fermi un attimo nel senso. Attenzione, perché c'è anche in gioco, in ballo, l'algoritmo di YouTube, no? Il famoso algoritmo. E cosa mi sono accorto? Che magari le persone potrebbero essere interessate ai miei argomenti, ma. Le impression, quindi le persone che vedono i miei video sulla homepage, sono drasticamente crollate. Allora non è un problema di nicchia o di argomento, Tut ma di copertina. Di tutti e due, nel senso, avendo avuto meno interazioni nel momento in cui ho cambiato subito gli argomenti, adesso magari gli iscritti non vedono neanche più i miei sì. nuovi video. Noi abbiamo un gruppo dove parliamo su Telegram sì. e lui aveva notato una cosa, che quando metti la faccia in copertina è più funzionale di altri cose, di sì. an anche secondo me... È... E la due, due no. cose funzionano, sì, sì. la faccia, la freccia e la... <ride> E, uh, eh, no, sei... comunque stavo per aggiungere che okay. se tu poi ti apri a nuove nicchie, oltre a cioè, gli spettatori che hai già dentro. Ne piano, esatto piano piano assorbono quello che butti dentro fuori. E cioè, ma magari le persone che già ti seguono per una ricchia sì. si possono interessare. A Quelle la... che sono già dentro si possono interessare? Però parlarne di, di quelli lì. Eh, Però sì, poi sì. potresti, comunque, potenzialmente prendere nuovi utenti perché hai portato una, una nuova cosa. cosa. Però noto che in base alle nicchie. Fai visual diversi, è ovvio. Sì, sì, sì quello, sì, sì, quello sì. lo visto Perché anche ci sono argomenti fin troppo targetizzati che eh, poverismo. E altri invece. Però come gestite il fatto che magari un video che parla di una cosa totalmente nuova possa deludere, tra virgolette, chi si era iscritto per cercare un certo tipo di contenuto. Devi mantenere una se certa continuità, secondo me. me. Capita la disiscrezione Questo qua è proprio il problema che ho io sulla crescita, perché io porto troppe nicchie, infatti se io porto un fai da te. Due fai da te, tre fai da te, la gente arriva e dice: Cazzo, questo qua va... fai da te. E quindi, però, dopo cosa faccio? Magari porto Buddy Bank, dice: Ma come? Adesso cosa fai? Mi, mi parli delle banche. E quindi, magari non si scrive sub, cioè aspetta un po' e quindi la crescita magari è un pochino più lenta, anche per questo. Però, Sfanzi, sicuramente. Però, tu hai fatto un video proprio riguardante. Io eh... ho fatto un video dove spiegavo proprio questa cosa right. qui che io proprio per natura voglio portare tante nicchie, ma non perché voglio portare tante nicchie ma perché la nicchia secondo me, per Mentre quanto riguarda il mio canale, è me stesso esatto, e esatto. come fai... monto le cose, io voglio che la gente si attenzione al personaggio e non al contenuto ok, okay. Ma... un po' come ha fatto Luis un po' come ha fatto Luis, esatto però posso dire, infatti ci ho riflettuto dopo aver visto il tuo video in realtà Luis la sua nicchia ce l'ha ben chiara perché ok il personaggio il suo montaggio ma è comunque intrattenimento puro esatto. ok invece tu stai unendo intrattenimento Bravo. con anche autobus, esatto, come fare queste cose qui, esatto, sì, quindi sì, sì. è bello ma allo stesso tempo incasini ancora di più le persone perché non è solo montaggio figo è montaggio figo e poi mi parli di or ortaggi poi mi parli di come fare far la scarpiera e è poi Infatti, mi parli di come piano, fare il training. piano sto cercando di fare una piramide per arrivare a vedere cosa eh. il pubblico accetta ed eliminare infatti l'orto, la fase 2 dell'orto l'anno prossimo non credo che la farò ancora cioè farò il mio orto ma senza riprendere diciamo ecco. e fare un secondo canale invece dove magari cazzeggi eh, la questione in, secondo canale qua si potrebbe eh, valutare l'apertura di un secondo canale a chi ci dove sta pensando alzi la mano no. pure in inglese tra l'altro eh, sto pensando quello. no io no no, okay. no. mi piace parlare di certi argomenti, delle nicchie che mi interessano e metterli tutti sul mio canale Ok, Ma so, già uno è... Secondo voi il fatto che abbiamo più nicchie parliamo di più cose? Dipende dal fatto che oggi siamo costretti lavorativamente ad avere più competenze e dover fare più cose rispetto ai nostri genitori che magari okay. guarda, facciamo carriera? carriere Per quanto riguarda la mia mm -hmm. risposta personale a me piace fare tantissime cose nella vita, cioè proprio spaziare su tantissime... argomenti parlare di banche piuttosto che andare a fare le scampignate in montagna piuttosto che questo o quell'altro e quindi proprio per, per le tante passioni che ho mi viene naturale portare tutte queste cose qua sul canale non lo faccio per un'esigenza perché nel 2020 bisogna per forza sapere okay. tutto lo faccio proprio perché è una roba che a me piace spaziare su tante cose quindi per me è così secondo me invece dall'altra parte nel 2020 c'è uno spaccato ancora più grande tra la scelta di due tipologie di competenze diverse una è quella proprio AI, diciamo nelle risorse umane si dice una persona super specializzata in un determinato argomento quindi un ingegnere, un informatico che sa sviluppare benissimo in un determinato software, in un determinato sì. linguaggio e dall'altra parte invece le persone AT che hanno tante competenze trasversali, ce n'è una che magari è un po' più specifica sì. Però diciamo che serve per avere una visione più generale dell'insieme e poi unire invece tutte le altre risorse che sono molto specializzate in un progetto più grande. io sono un attimo, allora, ok, tu sei un attimo, e anch'io okay. penso di essere un attimo, anzi, io penso di essere solo. No, ho la parte di specializzazione okay. nel marketing, nel business. Però so com io. come mente mi sento ancora Se di no, più solo la, la, la i rovesciata. No, invece No, no, no. Se, no perché ci è venuto proprio in mente una no, no, no, no, scena no, no. Se proprio dobbiamo ragionare su lettere Io mi sento una W doppia. Perché è sì, una W doppia? Sì, perché sono tante I messe per così eh, Io, non, io non so molti campi Ma quei pochi che so Cerco di essere specifico no. sì. Io invece io tratto, tratto varie nicchie Però io, io quando ho aperto il canale Io già sapevo che Avrei trattato quelle nicchie okay. Io avevo una lista okay. mi ero scritto, ma Per e le tue mie... passioni o perché volevo Passioni e obiettivi io unisco le mie passioni e i miei obiettivi. Che Cioè, avevi già una lista tu? Sì, l'ho anche mostrato nel video. Oh, okay. Nel video dell'agenda. Ah, dell e ho fatto essere. degli argomenti. E sono gli argomenti che io ho tuttora tratto. E alcuni nuovi io già li avevo scritti lì. Ma li avevo rimossi. Dal, dal ah, mio periodo. ok, testa. ok. Poi quando ho ritrovato quell'agenda. Ah. Se poi mi piace scrivermi tutto, e ho ritrovato quelle. Oh, cazzo. Allora io già avevo in mente di parlare di questi argomenti Ovviamente poi ho trattato anche altre cose. Però in qualche modo ti ha dato una direzione anche inconscia sì, di parlare lì. Sì. Penso che prima di Secondo fare una cosa, almeno no. io come ragione eh, su sì. me stesso perché altrimenti io sono confusionario e distratto, sì. mi perdo. Okay. Quindi scrivermi le cose per me è una cosa fondamentale. E scrivermi il perché io stia facendo quella cosa eh, mi dà una, una sorta eh, di sì, chiarezza. Sì, sì, sì, sì, sì. Questa cosa qui a me manca ad esempio apri e eh, ti fermi lì e dici perché sto facendo questa cosa, sì, qual sì, è sì. il mio obiettivo, perché sto facendo ti stai mio... disegnando la, la strada praticamente, io non Michi vado a casa. Eh. vado molto istinto io spesso, spesso, anche, spesso anche io, però so il motivo per cui sto facendo quella cosa voi fate anche altro al di fuori di Youtube no? eh sì, questo è un altro punto che non, nessuno di noi crede di più il 100%, 100 della no. sua giornata eh. delle sue risorse mentali IP. o almeno Quindi, YouTube io no. toglie molta energia sì, tra sì. pensare sì. montare Scrivere, registrare sì. pubblicare anche eh, se, un video di 7 minuti forse ma non sta anche solo avere il file già finito lì ancora sei non ti dico a metà ma Qua, manca. Sì. Sì. Il, il cari quando carichi il video su YouTube c'è ulteriore lavoro certo infatti la gente non pensa alla pubblicazione che eh. bisogna studiare magari come mettere il titolo, come fare la copertina, quali sono le parole chiave da utilizzare, qual è il tag da, da, da inserire. Ed erano tutte cose che io sbagliavo all'inizio. Ah ok. Tipo la copertina, il titolo, sono cose che poi capisci mano a mano. Ma pensa che solo per la copertina ci sono software che praticamente ti prendono la... Ti confrontano le copertine le... di quel però... video? Io non lo uso, però una volta l'ho visto. Si fanno i test a B, cioè, sì, e puoi tenere 5 giorni una copertina, 5 giorni un'altra copertina. E poi ti non dice di quali manco. di due funziona meglio. Ti fa vedere gli argomenti simili al video ah, che tu stai caricando okay. e ti dice la tua copertina comparirà tra queste copertine. Secondo te è funzionale? Oh, ah bello ok. Così. Non così. mi ricordo il software, una lo volta l'ho visto. Prendi e ti dice in questa nicchia tu comparirei tra queste copertine. Secondo te la tua copertina funziona di più, funziona di meno, confrontati. Ok. Quindi la copertina che loro stanno vedendo è quella che l'intelligenza artificiale ha scelto. Come esatto signora. in realtà sì. Esatto. Più Comunque, Ma è un'applicazione che metti su Chrome tipo? Sì l'ho vista non mi ricordo, forse era a pagamento sì, per questo. appena ce l'hai no? passa, ma perché è una bomba. Comunque saluto. ti ricordi quella che ti avevo scritto a te, io avevo fatto un video su TikTok, sul mondo del di TikTok, ah, rossa, come sì. crescere su TikTok, avevo fatto una copertina anche figa, che si può dire così, sì, neutra diciamo, però, però fatta bene. E Dopodiché però sono andato a vedere cosa succede se qualcuno scrive, come crescere su TikTok e su YouTube e quindi ho visto ah, tutti i miei bello. competitor quali erano le loro copertine e io ho provato proprio a mettere l'immagine, ho fatto una screenshot sì, sì, sì, sì. e ho messo la mia immagine nella copertina Che è simile all'algun del oh, okay. E ho visto, esatto, che non era, cioè era bella la mia copertina ma non attraeva molto l'attenzione Sì, non aveva l'impatto esatto. che serviva per poter... E l'hai cambiata E lui quindi mi fa, ma metti proprio i colori sparati, quindi alla fine ho messo ah, è me... vero, che ti avevo sì, passato sì, quel sì, canale sì, là sì. che era tutto rosso e giallo Esatto, quindi ho messo lo sfondo completamente rosso di quelli là proprio <ride> rossi <ride> rossi Guarda qua E poi la scritta in giallo, quindi faceva anche il Brutta come copertina, però adesso ho controllato ieri sono in prima posizione adesso. Ma però lì. Yes! Hai visto? La copertina fa il 90% del video. Nel nostro gruppo eh. Telegram, però per vi, questa cosa qui allora c'è cioè, pro e contro, perché? Perché se tu prendi la copertina in se stessa, come se fosse un video da solo, Spara rispetto agli altri. Esatto. Però nel, nel tuo canale, quando entri non Home ah, okay. magari dà fastidio. schifo la mia, sì. Quindi bisogna comunque fare... bilanciare, Io cerco di mantenere il mio stile sulla copertina, sempre su ogni video. Eh, anche... stesso fondo, lo stesso colore, ah. la stessa allora. Per Perché voglio che quando aprono il canale ci sia una certa uniformità. Ma è una cosa che sto facendo da, da poco. Però in effetti è molto bello perché anche io sono iscritto al tuo canale, ovviamente. Vale. E quando vedo delle scritte gialle, con un bordino giallo, so ti già che... Sì, il bordino sì. giallo lì ti caratterizza. Beh. È una cosa che io ho cercato Bene. di fare uno studio alla fine quando si fa i marketing parli di sì, brand sì, sì, identiti. Sì, sì. Quando fai il tuo personal prende una cosa simile, no? Ho ragionato. No, quindi, con... secondo me quante... No, tu No, no questo quindi, questo. volevo solo dire appunto che anche solo per la copertina, magari chi no. è un utente normale non ci pensa, ma in realtà c'è un, un lavoro dietro. Noi ci mandiamo sempre le copertine, le cambiamo... Secondo voi, professionale... C'è un lavoro... Eh, ma in io volevo sapere da voi, secondo voi quanto è giusto che il titolo giusto e la copertina giusta, il famoso fenomeno click Day?